Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di sicurezza domestica e lo facciamo ancora in compagnia di EZ Vizze. Eh, oggi vi porto eh, da questo marchio una videocamera di sorveglianza motorizzata in grado di riprendere a 360 gradi. È davvero interessante perché è in grado di registrare a 2K, a 210 giorni di autonomia per quanto riguarda la batteria, perché lei ovviamente non ha bisogno di connessione a livello di alimentazione eh, elettrica, quindi... È totalmente autonoma dal punto di vista dell'alimentazione ovviamente i 210 giorni sono in modalità risparmio energetico quindi con determinate caratteristiche che poi vedremo dopo perché comunque lei ha varie impostazioni che possiamo andare a regolare quindi eh, in base appunto a quello che andremo a regolare cambieranno ovviamente i giorni di durata della batteria comunque viene data per 210 giorni ha eh, un codec H265 per quanto riguarda la registrazione dei video sulla micro SD ovviamente resiste alla pioggia resiste all'acqua l'umidità alla neve è ovviamente una telecamera da esterno e poi come tutti i prodotti e zviz è facilissima da installare e eh, utilizzabile con la sua applicazione e eh, che ci permette di eh, utilizzare qualsiasi videocamera e sorveglianza appunto in un'unica applicazione infatti eh, io ne ho più di una installata qua a casa mia sono versioni diverse in base all'utilizzo che devo avere e eh, in base alla situazione in cui le ho montate ma tramite un'unica applicazione riesco praticamente a controllarle tutte quindi detto tutto questo iniziamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione troviamo innanzitutto tutti i manuali di istruzioni sia dell'installazione che la configurazione con l'applicazione tutti i vari manuali di certificazione e assistenza poi troviamo un cavetto usb Micro USB per la ricarica della batteria, l'alimentatore ovviamente non è in dotazione ma basta attaccarla ad un PC o qualsiasi alimentatore per smartphone per andare a ricaricarla. Poi abbiamo un sacchetto con viti e Fischer per andare a fissare la videocamera e poi abbiamo questo piccolo cartoncino che è la Dima per segnare e poi per andare a bucare appunto i punti giusti dove andare a mettere i Fischer. E poi infine troviamo lei, la EZ Vitz CB8, guardate quanto è grossa rispetto alla mia mano! ovviamente lei è in grado di ruotare in tutte le direzioni usando l'applicazione o andando anche lei in autonomia attivando l'active track perché lei ha l'active track e dopo lo vedremo eh, qua abbiamo il pulsante d'accensione e di spegnimento qua abbiamo lo sportellino dove possiamo andare ad inserire eh, la micro usb per la ricarica o andare a collegare anche un piccolo pannellino solare che è venduto ovviamente separatamente che è in grado di tenere alimentata la batteria quindi eh, non avremo più neanche il problema della batteria che si va a scaricare poi qua dietro abbiamo eh, un piccolo sportellino dove abbiamo sia il pulsante di reset se dobbiamo resettare la eh, videocamera che eh, dove c'è lo slot per andare a inserire la micro sd perché ovviamente eh, noi abbiamo sì nello smartphone le notifiche con una piccola anteprima eh, di quello che è la notifica quindi una sorta di un micro video che è accompagnato appunto alla notifica eh, di eh, avvistamento e rilevamento eh, di un soggetto, ma se vogliamo avere delle registrazioni proprio a livello di filmato dobbiamo andare a inserire qua una micro sd. Eh, qua sotto vedete abbiamo un led, sì perché lei avendo un led di illuminazione è in grado di eh, filmare anche al buio, a colori praticamente, quindi eh, lei illuminerà la zona e a, a quel punto allora è in grado di eh, registrare eh, a colori anche quando è buio. E poi questo led di illuminazione è anche un led di segnalazione eh, per il malvivente che sta tentando di entrare in casa nostra, perché appunto accendendosi eh, in maniera abbastanza decisa, e vi garantisco che è molto decisa l'accensione di questo led, è molto forte e segnala appunto al malintenzionato che la videocamera di sorveglianza lo ha visualizzato. Eh, qua abbiamo la staffa, quella che va ah, fissata appunto su parete o su un palo. Io la andrò a fissare in quella posizione là, eh, su quella diciamo eh, trave eh, di alluminio che è, appunto sopra il mio pergolato perché voglio appunto mettere in sicurezza dal punto di vista di videocamera di sorveglianza tutto il terrazzo prima avevo una videocamera di sorveglianza classica fissa in quell'angolo che ho spostato nell'altra parete eh, sempre una ez che mi mette in sicurezza il lato eh, sinistro della casa o meglio alla mia sinistra attuale mentre il terrazzo essendo un'area ampia essendo un rettangolo eh, andando a fissare appunto là sopra eh, avrò la possibilità di avere eh, diciamo un occhio a 300 60 gradi. Per andare a scollegare la staffa dalla videocamera è semplicissimo, basterà andare a tirare in giù la leva qua davanti, avete sentito il crack? e andare a sfilarla, quindi a questo punto potremo andare a fissare eh, la staffa e poi andare a agganciare la videocamera di sorveglianza che poi si sgancerà e aggancerà in maniera super semplice, è possibile fissarla sia a soffitto che ovviamente a parete, perché vedete che è forata eh, su entrambi i lati, quindi da tutto questo prima di iniziare a vedere come funziona questa ez -Viz CB8 2K andiamo a fissare la staffa. Scala, trapano, staffa e viti. Perfetto, abbiamo messo la staffa. Adesso possiamo attivare la videocamera di sorveglianza e poi andarla a posizionare. Allora, per prima cosa basterà andare a accendere la nostra videocamera di sorveglianza con il tasto qua sotto. E vedete che si è acceso un led blu qua. Ovviamente il led parla anche e qua abbiamo uno speaker perché ovviamente questa telecamera di sorveglianza è bidirezionale cosa vuol dire che dall'applicazione possiamo anche parlare e eh, ricevere ovviamente l'audio quindi se noi parliamo dallo smartphone eh, chi è qua sul terrazzo tipo eh, mentre io sono in qualsiasi altra posizione anche fuori di casa perché ovviamente eh, lei si connette alla rete wifi domestica e dopo ovviamente con lo smartphone e la nostra rete 4G quando siamo in giro possiamo parlare all'interno della. Applicazione e l'audio o meglio la nostra voce uscirà da qua. Stessa cosa è l'ingresso nel senso che lei se vogliamo è in grado di eh, diciamo ricevere tutti i suoni e tutti i rumori che ci sono qua sul terrazzo e nello smartphone ovviamente li potremo sentire in live, ma questo lo vedremo tra poco. Per andare ad installare la nostra videocamera di sorveglianza CB8 2K è semplicissimo basterà andare ad aprire la nostra applicazione EZViz disponibile sia per iOS che per Android. A questo punto basterà andare a cliccare il più in alto a destra, aggiungi dispositivo, telecamere e eh, con il QR code che abbiamo in questa posizione della videocamera, come vedete qua, andiamo ad inquadrarlo con lo smartphone ed ecco qua, dispositivo aggiunto. Eh, a questo punto lei adesso è già configurata qua da me perché ovviamente l'ho testata, l'ho provata, <coughs> non mi fa continuare, altrimenti fa, ci sarebbe una voce che... Eh, ci fa continuare, ci fa inserire i dati della nostra rete Wi-Fi, quello che è poi la nostra password della nostra rete Wi-Fi. Eh, una volta fatto quello lei è pronta ad essere utilizzata. La cosa bella è che se abbiamo già un dispositivo e wiz collegato alla nostra rete Wi-Fi, tramite ovviamente l'applicazione z eh, la password la mette in automatico perché eh, ovviamente abbiamo già un dispositivo connesso a questa rete Wi-Fi, e quando noi la selezioniamo in automatico ce la va a mettere quindi è davvero super semplice Quell'applicazione è configurabile sia con lo sblocco facciale nel caso di iPhone o di altri smartphone o con il tac ID o con l'inserimento ovviamente di una password quando andremo a aprire appunto l'applicazione ZViz questo ovviamente anche per un discorso di privacy e sicurezza adesso lei è già pronta e disponibile infatti se io vado eh, nella mia schermata principale dell'applicazione dove ho tutte le videocamere di sorveglianza e ZViz vedete che eh, la prima che è terrazzo, perché così l'ho chiamata. Perché comunque la si può chiamare come si vuole eh, in base alla posizione in cui la andiamo a mettere per avere appunto un riconoscimento veloce quando eh, dobbiamo andare a selezionarla. E vedete che lei è già pronta. Eh, Ci ha attivato l'audio quindi si sente l'audio che esce dallo smartphone, è basso, lo vado a disabilitare, basterà cliccare sul simbolo dell'audio eh, nella schermata qua dove c'è la live di quello che inquadra la videocamera e disabilitiamo l'audio. Vado a posizionarla eh, sulla trave in alluminio così ve la faccio vedere in azione. Andare a posizionarla è davvero semplice una volta che la staffa è installata, basterà farla scorrere nell'apposita guida, e quando sentiamo il clack, lei è già eh, fissata quando dovremo sbloccarla basterà come vedete tirare giù la linguetta di plastica e sfilarla per poterla ricaricare se non abbiamo messo un pannellino solare che mantiene carica la batteria come vi ho detto 210 giorni ma se impostiamo il risparmio energetico massimo quindi torniamo a vedere com'è il menu e vediamo che il discorso appunto del risparmio energetico Perfetto, allora la videocamera l'abbiamo posizionata, eh, adesso vedete che lei mi sta già inquadrando, continua ad accendere eh, quello che è il led di segnalazione perché ho attivato il rilevamento della persona, che eh, lo troviamo ovviamente nelle impostazioni. Le impostazioni come tutti i prodotti z -Viz, eh, li troviamo in alto a destra nella schermata Live, dove c'è questa specie di esagono e qua abbiamo tutte le funzioni principali. Allora, vedete che la prima voce è risparmio energetico, quello che vi dicevo prima, abbiamo tante modalità, eh, diciamo, Preconfigurate eh, in base appunto all'utilizzo che ne dobbiamo fare, ovviamente sul risparmio energetico e alto risparmio energetico eh, è dove abbiamo la maggior durata della batteria. Nelle altre modalità, eh, ovviamente. Ci sarà un consumo maggiore della batteria. Vedete, tipo la telecamera registra tutto il giorno 24 ore. A quel punto capite che la batteria non potrà mai durare 210 giorni a meno che non ci mettiate un piccolo pannellino solare che è venduto separatamente. E poi abbiamo anche la modalità configura, la modalità di funzionamento in cui decidiamo noi cosa vogliamo che faccia la telecamera, oltre eh, a quelle, diciamo preconfigurate, che magari non hanno proprio tutte le caratteristiche che noi vogliamo. E abbiamo rilevamento intelligente, eh, ovviamente, lei ha un sensore di rilevamento della persona eh, o del movimento. Cosa vuol dire? Che lei se, ci segnala che è stata rilevata una persona se re, selezioniamo rileva figura umana, quindi solo nel caso di rilevamento di figura umana, quindi non rileverà cani, gatti, quindi non continuerà a diciamo mandare avvisi senza un motivo, eh, non manderà avvisi se si muove una tenda, piuttosto che un ramo, piuttosto che qualsiasi altra cosa possa muoversi. Eh, se abbiamo attivato rileva figura umana, se invece selezioniamo rilevamento peer, a quel punto lei, qualsiasi movimento eh, ci manderà la notifica. Sensibilità di rilevamento, appunto, è, è facile da capire, è, è appunto la sensibilità del sensore di rilevamento. Io ce l'ho impostato a 85%. Poi abbiamo zona di rilevamento. Questo è interessante perché, cos'è? È, è l'area la, diciamo, di rilevamento. Possiamo andare ad oscurare determinate aree, così che lei quando eh, diciamo, va ad inquadrare quelle aree, quelle aree eh, non verranno diciamo, eh, viste nell'immagine, saranno oscurate, questo per un discorso magari di privacy o via dicendo. Poi abbiamo notifiche, eh, notifiche audio, lei potrà parlare, quindi a questo punto, in questo momento io ho silenzioso, ma se dovesse andare a mettere modalità audio avviso sonoro, cosa vuol dire? Che quando lei eh, rileva un movimento avrà un avviso sonoro possiamo andare anche a mettere un suono personalizzato o eh, configura eh, vedete avviso acustico quindi sempre qualcosa di eh, quello che è appunto un discorso sonoro se io adesso per farvi capire vado a mettere avviso sonoro mentre prima avete visto era su silenzioso impostazione riuscita possiamo andare a cliccare su test vedete questo è il suono che lei emetterà ogni volta che rileverà eh, una figura umana eh, altrimenti possiamo andare a personalizzarlo o a mettere anche eh, una voce che dice una determinata frase tutto quello che vogliamo vado a rimettere silenzioso eh, torniamo fuori, poi abbiamo notifiche e messaggio. Cos'è notifiche e messaggio? Sono ovviamente le notifiche nello smartphone. Adesso non mi arrivano le notifiche, che lei mi continua a rilevare, ma sono disattivate nello smartphone, perché altrimenti continuerebbe a venire fuori la notifica e mi crea troppo stress mentre sto usando l'applicazione per spiegarvela. Eh, quindi ho disabilitato le notifiche nello smartphone, anche se ovviamente nell'applicazione sono attivate in questo momento, ma le ho eh, disabilitate proprio le notifiche generali nello smartphone per un discorso di registrazione dello schermo e via dicendo quindi cosa vuol dire che quando lei rileverà un movimento di figura umana se abbiamo attivato la figura umana o di movimento qualsiasi se abbiamo attivato la rilevamento peer, eh, ci arriverà direttamente la notifica dello smartphone ovunque noi siamo quindi non solo se siamo qua a casa ma ovunque noi siamo eh, poi possiamo andare a configurare notifiche cosa vuol dire che se vado a configurare notifiche vedete Posso andare a Didi quando non voglio le notifiche quindi in determinati orari e giorni della settimana non voglio le notifiche tipo magari al pomeriggio so che eh, sono io che sono a casa quindi al pomeriggio è inutile che mi mandi le notifiche perché magari sono qua io sul terrazzo che vado avanti e indietro mia figlia che gioca qua sul terrazzo a quel punto sarebbe una raffica di notifiche allucinante quindi possiamo andare a um, appunto programmare quando vogliamo le notifiche torniamo indietro nel menu abbiamo eh, impostazioni audio qua possiamo andare a decidere se se vogliamo che nel video che lei registra sulla micro sd ci sia anche l'audio o se vogliamo che non ci sia eh, appunto il suono o quello che lei registra a livello di ambiente. Eh, poi messaggi vocali del dispositivo che sono appunto i messaggi vocali che lei emana quando eh, la configuriamo, qualsiasi cosa noi facciamo lei comunque parla eh, e da lì li possiamo andare a disabilitare poi abbiamo impostazione immagine eh, è diciamo la qualità dell'immagine non dal punto di vista della definizione ma quanto proprio dei colori vedete originale morbido o vivace che è proprio la tipologia dei colori che lei va a registrare poi abbiamo visione notturna a colori cosa vuol dire che se attiviamo la visione notturna a colori lei accenderà questi faretti a led per illuminare l'area e ci permetterà di vedere eh, a colori quindi non il classico bianco e nero quando usiamo la luce ad Rossi, eh, che diciamo abbiamo il bianco e nero, ma abbiamo appunto questi faretti che illuminano in maniera davvero allucinante e riescono a darci il ritorno video e la registrazione sulla micro SD a colori. Se invece non vogliamo che lei accenda questi faretti, perché non vogliamo che lei segnali eh, che eh, ha visto qualcuno, eh, cosa succede? Andiamo ad attivare visione notturna in bianco e nero e lei farà la classica eh, diciamo registrazione eh, video con il bianco e nero, cioè usando l'infrarosso, quindi non, non andrà ad accendere nessuna luce. Poi abbiamo impostazioni eh, PTZ, cos'è? È il PTZ è il movimento appunto della videocamera, quello che è appunto il muoversi, il ruotare della videocamera di sorveglianza. Ah, qua abbiamo monitoraggio persona che è l'active track, sì, perché se io vado ad attivare questo active track, vado ad alzarmi, lei... Va a rilevarmi, acceso il LED. Se io mi sposto, lei continua a girare e cerca di tenermi sempre inquadrato. E questo è la sorta di Active Track. Ovviamente, non lo fa in maniera super veloce ma riesce a farlo e ragazzi è davvero interessante soprattutto se magari dobbiamo controllare anche se magari abbiamo un bambino che gioca in una determinata area o appunto anche il malintenzionato che si muove sul terrazzo, eh, in questo caso nel mio caso un terrazzo, eh, lei continuerà a tenerlo inquadrato e ragazzi è tanta tanta roba eh, questo ActiveTracker. Poi eh, tornando a quello che sono le impostazioni eh, abbiamo le ultime da vedere abbiamo batteria che ovviamente è facile intuire eh, quanta batteria abbiamo ancora disponibile in questo caso 42 e poi qua sotto abbiamo le varie impostazioni eh, di archiviazione ok cloud play è un servizio a pagamento ma non è obbligatorio farlo eh, o abbiamo gestione archivi in questo caso non ho nessuna memoria micro sd inserita altrimenti cliccando qua eh, andrei a vedere quanta disponibilità di memoria eh, ho ancora all'interno della micro sd e soprattutto posso formattare anche la micro sd eh, all'interno appunto di questa schermata torniamo nella schermata principale e vedete che qua sotto in basso abbiamo varie eh, opzioni, questi qua sono tutti piccoli eh, screenshot, eh, anzi video, che durano veramente poco, vedete uno 12 secondi, uno 29 secondi, sono tutti rilevamenti di movimento in cui lei eh, mi invia la notifica e fa questa piccola registrazione video, ovviamente nella micro SD avremo una qualità maggiore, e potremo avere anche video più lunghi, e eh, non così brevi dal punto di vista dei secondi, se vogliamo impostare appunto un maggiore durata del video. Qua sotto la prima voce è istantanea, che sarebbe una foto eh, di quello che sta inquadrando lei in quel momento, la faremo noi appunto dallo smartphone, poi abbiamo registra, cliccando qua vedete parte la registrazione video eh, e ci verrà ovviamente eh, tutto registrato nello smartphone, quindi eh, molto comodo, ovviamente eh, siamo noi che la facciamo partire o meno, mentre quella micro SD parte per altri motivi. Poi abbiamo PTZ che sarebbe il joystick di controllo della videocamera di sorveglianza. Questo ovviamente è comodissimo perché da qua, vedete possiamo andare a muovere la videocamera a destra a sinistra, guardate quanto riesce ad inquadrare con una rotazione pazzesca che arriva a eh, poco meno di 360 gradi, si ferma eh, mi sembra a 350 gradi perché ovviamente non fa la rotazione completa ma è come se fosse un 360 gradi, davvero incredibile. Eh, quanta qualità poi abbiamo dal punto di vista video perché come vi ho detto è una videocamera 2k e in più ha il codec video di registrazione h265 quindi poco spazio occuperanno i video ma avranno tanta qualità quindi ritorniamo nella posizione centrale dove ci sono io eh, e continuiamo a vedere le ultime cose del menu qua sotto abbiamo chiamata in corso cosa vuol dire che se io vado a cliccare qua vado ad attivare il microfono quindi quando io parlo nel telefono si sente nella videocamera di sorveglianza, ovviamente un casino allucinante in questo caso perché sono qua. Poi abbiamo definizione in base ovviamente a quelle prestazioni della nostra rete wifi. Eh, e se vogliamo avere più o meno fluidità nel video potremo andare a scegliere quale qualità vogliamo, abbiamo Ultra HD, abbiamo il Full HD e... Le definition che sarebbe la risoluzione, eh, quella un po' più scarsa. Poi abbiamo panorama 360 gradi, lei ci fa una panoramica dell'ambiente riprendendo a 360 gradi, poi abbiamo allarme, quindi Faremo partire noi in manuale l'allarme perché magari vediamo che c'è un qualcosa di sospetto nell'ambiente in cui l'abbiamo posizionata, allarme e facciamo partire noi appunto questo suono fastidiosissimo e poi abbiamo riordinare che è riordinare ovviamente tutti i file che abbiamo registrato. Quindi ragazzi questa è ZViz CB8 2K, avete visto una videocamera di sorveglianza semplicissima da utilizzare come tutti i prodotti ZViz con un'unica applicazione li utilizzate tutti e ragazzi è davvero tanta roba è Un bel boccione come avete visto, perché comunque abbiamo tanta tanta qualità, abbiamo i faretti a led. Che illuminano per vedere anche al buio cioè veramente pazzesca è super silenziosa nel muoversi cioè praticamente non fa il minimo rumore non si sente quando ruota è davvero incredibile programmabile avete visto in base all'orario la settimana tutto quello che è il nostro utilizzo e quello che, che noi ne dobbiamo fare con questa videocamera di sorveglianza è davvero davvero pazzesca e come sempre ragazzi trovate il link del prodotto qua sotto in descrizione o sul mio canale telegram offerte dove posto tantissime volte i prodotti e zviz eh,